Piaccia pia, play, 1000 like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maximi Maxi uh, Mix, uh, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si è ombre matalo, matalo Camperon dietro la gru Devi uh, iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube Se vedi uh, di tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video su Give Car to Friend Allora come sapete tutti il fatto delle molotov è stato eh, diciamo pacciato, mezzo fixato e per fare questo glitch vi servirà l'auto dell'amico, un amico che vi aiuta e un'auto di strada, l'amico deve essere munito di eh, tanica di benzina per darvi fuoco ragazzi quindi a sto punto eh, guardate tutti e due gli schermi condivisi, ovviamente. Io salgo in macchina, mi compare la schermata nera e l'amico Vico sparge l'auto di benzina. Vedete, comunque sparge abbastanza bene del benzina in maniera tale che possiate prendere fuoco. È lo stesso criterio del Mone Glitch che ho caricato, ragazzi. Che qualcuno non riesce a fare, non so per quale motivo, però vabbè. Eh, C'è sempre qualcuno che ha da ridire. Però pazienza, io purtroppo non, non posso fare altro che pubblicare il video, poi siete voi che dovete riuscire a applicarle Quindi a questo punto come vedete mi sta, mi sta cospargendo di benzina e aspettiamo che abbia finito insomma come vedete ragazzi il glitch è abbastanza semplice voi non dovete fare nulla dovete solo rimanere in schermata nera poi quando siete belli sparsi di benzina il vostro amico deve sparare alla benzina che è a terra niente di più semplice prendete fuoco quando eh, sentite il rumore che avete preso fuoco magari il vostro amico vi dice eh, vai dovete premere X ragazzi premete X scendete dall'auto e vi suicidate io ho provato a suicidarmi sull'auto, però non mi aveva fatto prendere l'auto, quindi fate così che è meglio. A questo punto, il vostro amico dovrà mettere l'auto posizionata vicino al punto giallo, quello comunque che diciamo vi permetterà di entrare. Intanto, voi respawnate e va via verso la base operativa l'amico posiziona l'auto e il glitch è fatto ragazzi è veramente semplicissimo non dovete fare passaggi dall'ascensore, non dovete fare cazzo, non mi venite a dire che non avete man capito manco questo perché allora vi dico proprio alla Vittorio Sgarbi che siete capre se non capite per questo mi dispiace però come vedete a questo punto vi compare il messaggio eh, base operativa piena entrate nella base operativa e il glitch è fatto ragazzi l'auto è vostra l'unica cosa che dovete fare quando avete finito il tutto è riavviare l'applicazione se invece avete più auto da prendere ovviamente dai vostri amici o dal vostro amico quando avete preso tutte le auto riavviate l'applicazione non serve che ogni volta voi riavviate l'applicazione ovviamente vi ricordo la base operativa deve essere piena Quindi penso che queste cose le sanno pure i ragazzini insomma nel senso pure mi nipote che ha 3 anni lo sa pure lui giusto per capirsi quindi salite su, sull'auto io sto salendo sull'auto e vi faccio vedere che cosa succede se noi usciamo con quest'auto ci fa scendere automaticamente dall'auto è come se non fosse nostra però eh, dal momento che passa in base operativa è nostra per tutti quelli che mi chiedono ma l'amico la perde l'auto da che mondo è mondo ragazzi quando si passa un'auto a un amico quello che ve la passa non la perde, come avete visto eh, lì all'orizzonte, chiamiamolo l'orizzonte, insomma vabbè lì in fondo c'è l'auto che mi è appena stata passata, questo sta a significare che l'amico non la perde l'auto. Quindi vi ho risposto anche a questa domanda, speriamo che non me la rifacciate più questa domanda perché è una domanda veramente stupida. Io non so come riuscite voi a farne questa domanda. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.